Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come bloccare i dispositivi che stanno usando la connessione WiFi. Non è che sarà facilissimo bloccare questi dispositivi perché servirà così un programma che vi dirà il dispositivo che è collegato alla vostra rete Wi-Fi, e, e potete anche vedere l'indirizzo Mac del dispositivo, quindi quello che faremo oggi è scaricare un attimo un'applicazione, eh, scaricatela sul vostro telefono, oppure se supportate questi emulatori di Android sul vostro PC, io ad esempio ho Bluestacks 5, che adesso vi faccio un attimo vedere. Ok, allora, se andate sul vostro telefono andate su Play Store, scrivete chi siamo sul mio wifi chi c'è sul mio wifi, questa è l'applicazione eccola qua scaricatela e installatela e poi aprite l'applicazione eccola qua ok per usare questa applicazione sul vostro telefono o sul vostro pc dovete per forza attivare il gps Ok, questi sono i dispositivi collegati alla mia rete. Quindi se c'è un dispositivo collegato alla vostra rete, e qua sotto c'è cioè tipo un indirizzo MAC, tipo l'indirizzo MAC sarebbe questo. Io adesso vado un attimo sull'interfaccia, il pannello del mio modem, quello della team. Eccolo qua. Questi sono i dispositivi collegati alla mia rete. Se io adesso tolgo un attimo la connessione wifi al mio dispositivo. E riaggiorno, non c'è più non c'è più il mio vabbè, il mio redmi non c'è più ok questo è per farvi capire che questo qua è l'indirizzo mac quello che ci serve quindi questo è l'indirizzo mac questo combinato da letteri, due puntini, eh, e numeri, quindi lette, numero, due puntini eccetera andiamo un attimo sulla nostra, per quelli che hanno team fate quello che sto facendo io questo è il sito dove puoi accedere alle vostre, con le vostre credenziali quindi per quelli che hanno fast e Vodafone dovete cercare in giro qual è il pannello per accedere al vostro modem lista di dispositivi eh, WLAN, quindi sarebbe la Wi-Fi quindi connessi alla connessione wifi e questi invece dispositivi connessi attraverso il cavo LAN quindi questo lista dispositivi vado su VLAN vado su VLAN avanzato e come puoi vedere metti tutti e tre quello 2.4 GHz, 5 GHz tutto blacklist quello che ci interessa di più è qua sotto controllo accesso, configurazione, regola quindi come puoi vedere qui ho bloccato due dispositivi che erano connessi alla mia rete wifi e come ho fatto? ho aggiunto il nome del dispositivo e l'indirizzo MAC come ho detto eh, è basato su dei numeri, lettere e due puntini ok per ogni casella ci sono sia una lettera, un numero oppure due numeri quindi ho fatto applica e, grazie a questa configurazione del blacklist, qui mettete tutto blacklist. Ho fatto applica e ho bloccato il dispositivo che era connesso alla mia connessione WiFi. Quindi, ho fatto applica. Quindi, cosa fare? Quindi, io vi ho fatto apposta scaricare questa applicazione per vedere chi era connesso alla vostra uh, connessione WiFi prendere l'indirizzo MAC, il nome del dispositivo, e aggiungerlo qui, ok? Qui mettete il nome del dispositivo e qui l'indirizzo MAC. E qui invece su SSID mettete tutte e due, tutte e due. E fate applica e bloccate così il dispositivo. Quindi provate a fare una prova con un dispositivo che avete a casa, quindi con un telefono, un tablet, una console. E mettete l'indirizzo Mac del dispositivo, il nome e bloccatelo. Quindi come ho detto, per quelli che hanno team e che mi stanno seguendo per questo tutorial, state a cavallo. Quindi state facendo tutto quello che sto facendo io. Per quelli che hanno fastweb è proprio un'altra cosa, quindi non chiedetemi come, però eh, bisogna per forza andare sul VLAN, dovrebbe esserci VLAN eh, nel controllo della configurazione dei dispositivi blacklist e aggiungere così il nome e l'indirizzo MAC del dispositivo. Quindi eh, spero tanto di essere stato d'aiuto. Io vi ho fatto scaricare questa applicazione per vedere l'indirizzo Mac. Io potevo direttamente vedere qua sopra, sul mio pannello di controllo del modem, e sono connessi due dispositivi. Ok. Quindi se si collega un altro dispositivo all'esterno, io me ne accorgo, esce qua sotto, esce l'indirizzo Mac, io vado su dispositivi ho messo il dispositivo VLAN, su VLAN, vado su VLAN avanzato, creo il nuovo elemento da bloccare e vado a mettere il nome di quel dispositivo che si è connesso ora e l'indirizzo li MAC. Metto su SSD, SSID, no SSD, qua, e faccio aprire e lo blocco così lui così lo frego, capito? quindi io pago e lui scrocca, non va bene quindi quindi che vi posso dire di più uh, grazie a tutti per questa visione e se avete problemi uh, vi consiglio di commentare oppure entrare nel server discord così vi spiego meglio oppure quindi che, che vi posso dire iscrivetevi, attivate la campanellina lasciate like per i prossimi tutorial quindi ciao ragazzi ciao